di creazione di una porta in Vircadia la porta è questa l'ho aperta e ora la chiudo ho creato due pareti laterali per visualizzare il movimento della della porta ho creato un perno della porta, cilindrico e sottile che è questo che vedete, molto sottile ho copiato l'identificativo del perno porta questo poi ho creato la uh, porta questa nella eh, porta ho inserito in Parents l'identificativo del perno In Script ho aggiunto il link allo script eh, apri e chiudi la porta e Il gioco è fatto Chiudo adesso gli strumenti di creazione e come vedete, la porta chiusa, aperta, funziona. Ciao.